24 dicembre 1914, nelle trincee della prima guerra mondiale scoppia la pace, improvvisamente, senza alcun preavviso. Una pace spontanea nata dal cuore dei soldati e non dalle gerarchie militari. I tedeschi addobbano gli alberi con le candeline e intonano la canzone Stille Nacht. Gli inglesi, che ignorano le tradizioni tedesche legate al Natale, riconoscono però quel motivo come «silent night». E i canti si uniscono in un'unica voce. Questo miracolo passerà alla storia come la tregua di Natale. So